Vediamo come si può creare, salvare e pubblicare facilmente una rubrica di valutazione online. Lo faremo con uno strumento che si chiama Rubistar. Rubistar è disponibile in inglese e in spagnolo, ma nessuno ci vieta di aggiungere i nostri contenuti anche in italiano. Digitando Rubistar nella barra di ricerca Google, questo è il primo risultato che ci viene restituito. Il sito è rubistarforteachers.org. Quindi clicco, verrò reindirizzato alla home di Rubistar... Per registrarci ci basterà cliccare qua su Register, ci verrà chiesto di inserire un titolo, di inserire l'iniziale del nostro nome, il nostro cognome, il codice di avviamento postale, in questo caso sarà quello internazionale, quindi questi 59 che vedete qua a destra, creare una password, confermarla e quindi inserire la nostra email. Adesso io però effettuerò il login perché ho già un account su Ubistar, quindi vado a inserire i dati e vengo rindirizzato al mio account. Per creare le nostre rubriche dobbiamo cliccare su create rubric. Ci verranno quindi proposte diverse tipologie di rubriche che possiamo creare. Come poi vedremo, sulla base della tipologia di rubrica, del tipo di rubrica che abbiamo scelto, ci verranno proposti anche relative dimensioni e descrittori utili per la nostra valutazione. Possiamo, per esempio, creare progetti orali, prodotti, multimedia, in questo caso artefatti digitali, progetti di scienze di matematica, eccetera, eccetera, insomma abbiamo a disposizione qualsiasi tipo di rubrica noi vogliamo creare. Adesso a puro titolo esemplificativo proviamo a cliccare su prodotti, making a brochure, fare una brochure. In sede di descrizione mi verrà chiesto di dare un nome alla mia brochure, quindi inserirò de dei metadati che mi permetteranno poi di trovarla più facilmente nel web, in questo caso sarà una semplice prova possiamo poi scegliere se creare una rubrica temporanea che quindi durerà solo una settimana nel senso che sarà presente solo per sette giorni negli archivi di ruby star oppure posso creare una rubrica permanente che quindi sarà sempre disponibile online possiamo dunque iniziare a riempire la nostra griglia. Allora, come vedete abbiamo qui nella colonna di sinistra le dimensioni, cioè gli aspetti che noi vogliamo valutare. Abbiamo qua in alto una scala dei valori, che è una scala qualitativa che ci servirà per collocare la prestazione dei nostri studenti su un dato livello, su un determinato livello, e qua invece abbiamo lo spazio per scrivere i nostri indicatori, cioè i descrittori delle competenze che avranno raggiunto i nostri studenti. Noi a questo punto possiamo fare due cose. Possiamo o scegliere dei modelli già preparati, quindi su questo menu a tendina, io non dovrò fare altro che scegliere la dimensione che voglio valutare tra quelle che mi vengono proposte e una volta scelta Rubistar mi proporrà anche i relativi descrittori. Ovviamente è tutto in inglese, quindi se io voglio riutilizzare questi descrittori e questa dimensione dovrò tradurre il tutto in italiano. Ma posso anche semplicemente aggiungere i miei contenuti, quindi vado a cancellare questi descrittori. E vado anche a inserire la mia dimensione, semplicemente scrivendola qua, in questo spazio vuoto. Adesso inseriamo delle dimensioni a puro titolo esemplificativo. Le dimensioni sono gli aspetti che vogliamo valutare. In questo caso compaiono già in default perché avevo fatto delle altre prove. Posso poi modificare anche i livelli della scala qualitativa qua in alto. Potrei scrivere per esempio dei giudizi sufficiente, distinto, ottimo, oppure posso scrivere semplicemente delle lettere. In questo caso D, C, B e A, che quindi sarà il livello più avanzato. Bene, una volta eh, che ho inserito le dimensioni, gli aspetti da valutare, una volta che ho preparato anche la scala di qualità con i livelli su cui collocare la prestazione, dovrò solamente aggiungere i vari descrittori delle prestazioni. In questo caso non li aggiungo perché questo è un semplice esempio, quindi andiamo direttamente a vedere come si pubblica la nostra rubrica. Ovviamente non dovete compilare tutta la griglia perché rubystar andrà a pubblicare solo quella porzione che noi abbiamo deciso di compilare. Clicchiamo quindi su Submit Possiamo ancora modificare la nostra rubrica se vogliamo ed ecco qui la rubrica che noi abbiamo compilato. I riscrittori non compaiono semplicemente perché non li abbiamo scritti. A questo punto possiamo o stamparla e, o scaricarla, in questo caso però la nostra rubrica non verrà salvata sul web, oppure possiamo renderla disponibile online cliccando qua su Make Available Online. Quindi clicco. La nostra rubrica è stata salvata, è anche un numero identificativo. Quindi la nostra rubrica sarà sempre disponibile nella nostra, eh, nel nostro account, che sarà Teacher Home. Come vedete, ecco qui la mia rubrica, che io da qui posso rivedere, posso anche modificare, posso cancellare o posso duplicare.